Per il 52esimo appuntamento della rubrica Il sessuolo corrisponde mi scrive una persona che si fa una domanda molto interessante e preziosa perché è abbastanza raro che le persone si interroghino in merito alla propria omofobia. Cioè questa persona mi scrive che si è accorto di avere a volte delle reazioni un po' ostili quando si trova esposto a dei contenuti, diciamo, queer, no? dei contenuti in cui eh, dice, capita che magari eh, o due uomini si bacino, eh, o magari vede una persona vestita eh, in un modo che ritiene essere un po' del genere opposto, secondo lui, dice magari vedo eh, un uomo vestito in maniera che mi sembra un po' effeminata, o una donna vestita in modo un po' mascolino, e con degli atteggiamenti che ritengo essere un po' mascolini. E, dice, mi accorgo che questa sensazione che ho di ostilità, di eh, avversione, di fastidio, dice, sono delle cose che io non mostro, non, non le faccio vedere, credo che la persona, mi scrive, la persona che interagisce con me forse non se ne accorga, o meglio, provo perlomeno, poi chissà, se questa è la sua esperienza, se le altre persone davvero poi non si accorgono di niente o se qualcosa traspare, a volte succede che noi non ci accorgiamo di eh, esprimere un'ostilità, però poi in qualche modo discriminiamo. fatto sta che, la persona mi dice comunque però io mi accorgo che questa reazione comunque significa qualcosa e per quanto io sia una persona eh, aperta, eh, tollerante, eh, che eh, sa che assolutamente non ci sia nulla di male, nulla di negativo in questo, dice però mi accorgo di avere queste reazioni. e mi chiedo forse sono omofobo, forse sono un po' omofobo e si chiede perché alla fine perché sono omofobo che è una domanda talmente preziosa appunto perché solitamente le persone tendono a non porsela che è il motivo per cui appunto eh, di questo è un argomento di cui forse si parla meno di quanto si vorrebbe o se ne parla soltanto in determinati contesti che non è detto che siano poi quelli più utili perché appunto spesso poi si parla di una questione di sensibilità di chi è più sensibile o meno sensibile a queste cose io non credo che sia poi tanto questione di sensibilità, perché poi ognuno c'è la sua. Eh, in realtà credo che quello che succede in merito a questo argomento è che la maggior parte delle persone poi non si pongono tanto queste domande semplicemente perché non ne soffrono. Cioè le persone che soffrono e subiscono la discriminazione data dall'omofobia o data da qualunque genere di discriminazione poi non è che sono più sensibili perché se ne occupano o se ne accorgono è semplicemente che tutti noi tendiamo ad accorgerci meglio di quello che eh, ci fa soffrire il dolore è un meccanismo eh, importante che catalizza la nostra attenzione su quelli che rileva essere dei problemi e quindi se subiamo qualcosa che ci fa soffrire a quella cosa inizieremo a porre attenzione e poi non è che ne saremo più sensibili, ne saremo Consapevoli o più fragili, però non è tanto una questione di sensibilità, anzi, la persona che mi scrive io credo che invece stia mostrando una forte sensibilità nel riconoscere una cosa anche se non è un suo problema. E quindi, su questo, una certa competenza emotiva credo che la stia dimostrando in maniera molto netta. E andiamo quindi a cercare di capire un attimo cos'è prima di chiederci, ok, perché sono omofobo, no? cioè cos'è l'omofobia. Anche perché anche lì no, l'omofobia alla fine è un reagire con ostilità, eh, con disgusto, con negatività a dei contenuti queer nel senso più eh, esteso possibile del termine, perché poi eh, omofobia chiaro, contiene il termine omosessualità all'interno, omo, però allo stesso tempo in realtà il spesso non è che sia un qualcosa necessariamente legato proprio al concetto di omosessualità in generale eh, le reazioni omofobe tendono a essere un qualcosa di intollerante un po a 360 gradi tendenzialmente per diciamo tutto quello che appunto è queer quindi non è straight non è verso eh, l'eterosessualità non è verso l'eterosessismo ma questa cosa qua poi appunto è importante definirla perché poi spesso eh, l'omofobia viene, viene anche tradotta, alcune volte nel termine, della paura dell'omosessualità. Secondo me quello è una traduzione un po' inefficace del concetto. L'omofobia è più un'ostilità, un'avversione molto spontanea, molto emotiva verso dei contenuti riconosciuti come omosessuali o queer o comunque diversi dall'eterosessualità e l'emozione principale di questo tipo di esperienza tende a non essere la paura. La paura sì, ci può essere entro una certa gradazione, ma l'emozione principale tende a essere quella del disgusto, che è un'emozione diversa. E cerchiamo di capire perché. Infatti, il disgusto è quell'emozione che si innesca tutte le volte in cui un nostro ragionamento, pensiero, qualcosa viene, viene eh, catalogato e riconosciuto. Come incompatibile con le nostre aspettative, quindi è diverso da quello che ci aspettavamo, e quando succede questo, quello che è il meccanismo che si viene a creare è che il disgusto si attiva e fa sì che la nostra attenzione sia o spostata da un'altra parte, ossia ad allontanarsi da quella cosa o nel criticarla, nell'essere ostili in qualche modo verso quel contenuto. Quello che succede quindi è che solitamente. Quando apriamo un disgusto, eh, quello che possiamo fare è o metterci in discussione, starli fermi, ragionare, fare esperienza della cosa, renderci conto che le nostre aspettative erano sbagliate e che il mondo era più complesso di quello che pensavamo, oppure la reazione che solitamente portano avanti tutti, che è quella più semplice, è il far finta di niente, ignorare la realtà e rimanere convinti delle proprie idee, delle proprie aspettative, considerando che quello che abbiamo appena visto e esperito in realtà fosse soltanto un uh, errore di programmazione di un qualcosa che in realtà non è davvero ma che eh, ogni tanto casualmente in maniera comprensibile può succedere eh, quando facciamo questo noi non stiamo facendo nessuna esperienza e è naturale che succeda così non è che succede a chi più è sensibile o meno sensibile o altro è naturale che tutti, nessuno escluso quando proviamo disgusto per qualcosa tendiamo a non farne esperienza funziona così Nell'omofobia questa cosa quindi è estremamente frequente e quando non proviamo il dolore del subire la discriminazione tendiamo ad andare avanti in questo modo e a rimanere omofobi entro un certo grado, mentre diversamente quando la subiamo finiamo per esserne più attenti e per mettere in discussione alcuni passaggi. Infatti il disgusto tende ad essere l'emozione principale dell'omofobia, ma la paura quindi come citavo prima non è che non è nessuna importanza, la paura tende ad avere un'importanza maggiore quando si parla di omofobia interiorizzata. E quindi cos'è che succede nell'omofobia interiorizzata? Succede che il contenuto queer che andiamo a vedere non è negli altri ma in noi stessi. Quindi capiamo di eh, avere un qualcosa diverso da quello che ci aspettavamo nei nostri atteggiamenti, nei nostri comportamenti, nelle nostre reazioni, nei nostri gusti. E questo fa sì che ci mettiamo in discussione. Magari capiamo che ci piacciono eh, in un certo modo eh, le persone del nostro stesso sesso, capiamo di aver desiderio verso di loro, anche soltanto di avere un gusto di apprezzare l'estetica delle persone del stesso sesso. O magari capiamo, vediamo di avere una caratteristica che precedentemente avevamo erroneamente attribuito a un altro orientamento sessuale, per esempio capiamo che ci sappiamo vestire bene e pensavamo ah, ma questa cosa, è, questo, questa grande attenzione all'abbigliamento è una questione d'omosessuali omosessuali e ci mettiamo in discussione e ci sentiamo eh, più fragili relativamente al fatto che quello potrebbe in qualche modo danneggiare la nostra identità virile di persone che si vestono male. Sono Est errori, errori, di valutazione, errori di ragionamento eh, legati al fatto che in realtà quegli attributi non sono assolutamente legati a nessun orientamento sessuale, ma quando facciamo quello o quando capiamo che eh, apprezziamo l'estetica di persone, per esempio del nostro stesso sesso a volte può capitare che eh, le persone quindi entrino in confusione quindi nel dirsi come è possibile che io abbia questa caratteristica diversamente da quella che pensavo di dover avere? E quando fanno questo vedono un'incompatibilità, vedo meglio prima, vedono una pericolosità in questi contenuti perché espongono al rischio di doversi mettere in discussione e mettersi in discussione farebbe sì di eh, rivalutare il modo con cui pensano a se stessi e la propria identità e quindi di provare il disgusto per se stessi. Questa è un'occasione quindi in cui la paura viene prima del disgusto e quindi diventa l'emozione principale. Paura per un proprio contenuto potenzialmente omosessuale o comunque diverso dall'eterosessualità. E quando succede questo, quindi quello che succede è che poi appunto anche lì eterosessualità e omosessualità sono considerati nel senso più esteso del termine, eh, ci sono anche tutta una serie di cose legate più all'identità di genere che all'orientamento sessuale e eh, che assolutamente non... A maggior ragione non c'entra nulla con l'orientamento sessuale, però eh, su questi argomenti si tende a fare tanta confusione e funziona così. Fatto sta che quindi in questo senso poi quello che succede è che la persona eh, ne prova paura e nonostante questo però sta esprimendo qualcosa di sé, quindi quella cosa emerge, prova il dolore, nel provare il dolore e porre attenzione su questa cosa, inizia a ragionarci su, a rimuginarci sopra, va in ansia, va in confusione, inizia a fare ragionamenti tutti sconclusionati e alla fine non sa più dove muoversi in quel caso quindi la paura diventa l'emozione centrale e devastante del meccanismo fatto sta che quando succedono meccanismi di questo tipo, quando si soffre di omofobia interiorizzata o si sente di essere omofobi verso gli altri sono tutte occasioni in cui, per motivi diversi e forse di priorità diversa ma eh, sono tutte occasioni in cui varrebbe la pena provare a chiedere un po' di aiuto, chiedere aiuto ed è importante e prezioso cercare di farlo nei contesti adeguati, con persone che hanno la giusta formazione, quindi persone eh, specializzate in psicologia, in psicoterapia, in sessuologia. E mi raccomando, eh, fare attenzione perché a volte alcuni servizi eh, vogliono lavorare su questi argomenti, eh, ma non hanno le competenze o gli strumenti per lavorarci, perché non basta essere interessati o essere coinvolti in prima persona. In realtà sono argomenti su cui serve documentarsi un po formarsi un po fatto sta che quindi qual è la causa di tutto questo meccanismo è difficile un po capire da cosa arriva tutta questa cosa perché il processo che ci porta a essere omofobi tutti un po forse nessuno escluso eh, eh, si può avere anche eh, le, le, il meccanismo esattamente diametralmente opposto tutti forse sono lievemente comunque intolleranti rispetto a un certo grado di diversità, eh, c'è chi più e chi meno. La questione è che esserlo in maniera estremamente lieve assolutamente non ha nessuna conseguenza. Però a volte noi non ci rendiamo conto di quanto lo siamo e pensiamo che la nostra sia una lievissima omofobia, in realtà eh, poi alla fine discriminiamo, andiamo contro e siamo, eh, non riusciamo a interagire davvero con persone che poi non si riconoscono nella nostra stessa categoria. Quello che succede quindi è che tutta questa cosa da dove nasce, nasce fondamentalmente da un aspetto ambientale, dalla società, dal modo con cui siamo cresciuti, dal modo con cui siamo educati, dal eh, tipo di stimoli che ci arrivano, prima di tutto spesso nel contesto familiare, e poi nella cultura di riferimento in cui cresciamo e poi altrettanto nell'epoca in cui viviamo. C'è chi poi vive in una cultura che non è contemporanea con l'epoca attuale, però fondamentalmente queste sono le tre macro-origini di quelli che sono poi meccanismi che ci portano poi a vivere certe questioni in modo omofobo. E l'educazione, in qualche modo, la società, l'ambiente, diciamo che inevitabilmente un certo grado di intolleranza lo provocherà sempre perché l'interazione sociale, interazione con gli altri, porta sempre a delle classificazioni, degli scontri, delle aspettative e un po' certo grado di ostilità. Quello che possiamo cercare di fare per quanto possibile, non è eliminare questi concetti perché sarebbe ambizioso, ma forse forse utopico, forse impossibile. Quello che però possiamo cercare di fare è. Cerchiamo di evitare i macro errori, cioè cerchiamo di ridurre il più possibile certi meccanismi. E forse due parole chiave che ci possono aiutare nel guidare per quanto possibile la nostra educazione, il nostro partecipare al sociale, al pubblico, eh, così che l'ambiente e la cultura di riferimento magari vadano un pochino in una direzione migliore, è cercare di lavorare per quanto possibile sull'inclusività, sull'inclusione. E sul normalizzare sulla normalizzazione di certi messaggi certi passaggi cioè che cosa significa inclusività partiamo forse anche da questo no cioè inclusività fondamentalmente significa eh, includere in un gruppo includere in un contesto includere in una lista includere eh, tenere in considerazione il più possibile il maggior numero di persone quando si fanno dei ragionamenti collettivi no e anche qui, che sia chiaro, è impossibile tenere in considerazione tutti. Ogni volta che ci mettiamo a fare un elenco, ogni volta che ci mettiamo a ragionare sugli orientamenti sessuali, e dico, cioè gli asessuali, gli eterosessuali, gli omosessuali, bisessuali, i pansessuali, ci sarà sempre qualcuno che dirà, eh, ma non hai considerato la sottocategoria della demisessualità, non hai su, su, su, considerato eh, quell'altro piccolo gruppo eh, di persone, eccetera, eccetera, eccetera. E adesso io ho detto piccolo gruppo e mi diranno, eh, ma non era un piccolo gruppo, era un gruppo. Enorme, tu l'hai sottovalutato, ci sarà sempre qualcuno che non è incluso dentro un elenco o qualunque elenco. Quello che possiamo fare quindi non è tanto puntare a un'inclusività totale, ma puntare una tendenza verso l'inclusività e eh, cercare di avere un atteggiamento aperto e propositivo rispetto alla possibilità che ci sia un'apertura il più grande possibile, più ampia possibile, considerando che poi alla fine è una tendenza, ma è impossibile davvero sempre considerare tutti, elencare tutti, perché qualcuno ce lo perdiamo sempre per strada, inevitabilmente mi raccomando cerchiamo di essere gentili e propositivi no? rispetto a questo e sul fatto di essere meno critici e giudicanti nel cercare di fare battaglie ma piuttosto di costruire qualcosa che sarebbe più utile la questione quindi è dentro questa tendenza quello che può essere utile è farlo il più possibile e dare visibilità quindi alle possibili varietà alle eh, le possibili alternative questo poi si presta di più ad alcuni argomenti che non ad altri. Parlando per esempio di razzismo, nel razzismo rispetto alle differenze etniche, lì è un po' più facile, no? perché c'è un aspetto di estetica visibile, eh, di riconoscibilità più facile. Eh, se metto quindi nei vari film, eh, serie tv, Netflix, adesso ormai con il tema dell'inclusività, tentano, è sempre più possibile, di metterci persone appartenenti a etnie diverse. Questo aspetto è un aspetto di inclusività così che fondamentalmente ci si possa aiutare e abituare il più possibile a vedere il fatto che Esistono persone di etnie diverse, che questa cosa non è eh, rovinosa, dannosa o altro, ma che fondamentalmente siamo tutti uguali e tutti con eh, le loro piccole caratteristiche possiamo portare un contributo assolutamente valido e valevole a quella che è la costruzione, nel caso di una serie TV, di una storia, di una trama. Fatto sta che alcuni concetti però sono più facili da rappresentare e da riconoscere. No? Se vedo una persona eh, caucasica o una persona originaria dell'Africa, lì mi riconosco meglio il fatto il la carnagione l'incarnato. Mentre invece se si parla di orientamenti sessuali è complicato, è complicato perché fondamentalmente non glielo si può leggere in faccia, le persone non se lo scrivono in fronte che orientamento sessuale hanno e quindi è una questione di eh, ragionare effettivamente su un argomento che però possiamo cercare di rendere inclusivo il più possibile, però in realtà non è riconoscibile, non è visibile, non c'è nessuna caratteristica estetica di personalità, di comportamento, di gusto, di altro, come dicevo prima, sono tutti errori quelli. Non c'è nessuna caratteristica che va davvero a definire un orientamento sessuale tranne il gusto e il desiderio nella sessualità che quindi è un qualcosa di estremamente eh, pensato, personale, che poi si esprime in alcuni comportamenti ma che non ha nulla a che vedere con nessun'altra caratteristica e il che fa sì che alla fine ci ritroviamo che eh, l'unico modo di cercare di creare inclusività dal punto di vista degli orientamenti sessuali è dargli visibilità in maniera stereotipata che diventa proprio quello che, parlando di etnie, si cerca di non fare, cioè di non mettere eh, la persona di colore eh, facendo, eh, facendola in maniera ghettizzata eh, e con dei atteggiamenti eh, particolarmente stereotipati nell'ottica di raccontare una visione, appunto, macchietta no, del personaggio. Quello che si prova a fare in alcune operazioni assolutamente inclusive eh, è quello invece di cercare di raccontare una persona con tutta la sua profondità del caso per esempio mi viene da suggerire la visione di Green Book che è eh, proprio un film sul razzismo che è raccontato bene proprio per questo perché non c'è lo stereotipo, c'è una visione invece che è complessa di una rappresentazione di qualcosa ed è di, è di diversità che però diventano un'aggiunta non diventa un cercare di renderlo chiaro, di renderlo riconoscibile certe cose si capiscono se uno ha voglia di capirle. Con gli orientamenti sessuali è complicato, si va spesso sullo stereotipo e ci sarebbe una cosa in realtà che ci potrebbe aiutare nella rappresentatività, eh, nella visibilità effettiva dei orientamenti sessuali. È iniziare a ragionarci a tavolino, rendendoci conto, per quanto possibile, che in realtà noi abbiamo un'esperienza enorme e vastissima di incontro e di contatto con persone di orientamento sessuale diverso dal nostro. Cioè, a volte eh, ci scordiamo questa cosa perché c'è un, con un concetto generale di eterosessismo che eh, porta a sottovalutare il numero di persone di, orient di orientamento sessuale alternativo all'eterosessualità, cioè l'eterosessismo è quel concetto per cui a volte si incontra una persona e si dà per scontato che sia eterosessuale. Che in realtà succede anche eh, per persone di orientamenti sessuali alternativi all'eterosessualità, cioè in maniera diversa capita che alcune persone omosessuali, per esempio a volte eh, inizino a dire eh no, ma in realtà sono tutti omosessuali, ma non lo sanno o persone bisessuali che a volte dicono eh, ma in realtà la natura dell'essere umano è bisessuale e non esistono gli altri orientamenti. Ma solo che loro non sono ancora arrivati dove siamo arrivati noi. Cioè, quando succedono queste cose, e eh, quando c'è quella. e Per essere inclusiva, adesso devo dire la stessa cosa sui asessuali o sui pasessuali, se no non lo sono, ma facciamo finta che l'abbia detto. Quello che succede è che a volte eh, c'è la tendenza a semplificare e a chiudersi dentro un ragionamento un po' eh, semplificato e stereotipato nell'ottica che poi in realtà tutti siano uguali. In realtà no, non è così. Se riuscissimo a coltivare una cultura della varietà, del diverso del fatto che diverso non significa sbagliato ma soprattutto che eh, le persone con cui stiamo interagendo e con cui abbiamo interagito per una vita nella nostra storia da quando siamo nati fino ad oggi in realtà sono tutte di orientamenti sessuali diversi, solo che non ce lo sono venuto a dire, eh, perché non ce l'avevano scritto in fronte e perché non aveva contesto il fatto che si parlasse con noi di sessualità o di, che, di con chi facevano sesso o di chi gli piaceva dal punto di vista sessuale. Il fatto che questa cosa non l'abbiamo condivisa non significa che quelle persone comunque non sono persone con cui abbiamo vissuto, con cui abbiamo lavorato, con cui abbiamo studiato, con cui abbiamo passato il tempo, con cui abbiamo fatto sport, sono persone con cui abbiamo già la nostra esperienza di inclusività se iniziamo a considerare che noi in realtà, della maggior parte delle persone, non sappiamo l'orientamento sessuale e va bene così. Quello ci può aiutare forse ad avere un accesso effettivamente a questo aspetto di inclusività sull'orientamento sessuale senza passare per gli stereotipi, le macchiette che in realtà eh, fi finiscono per creare eh, più aspetti negativi a volte e più eh, distacco che non altro perché poi a volte creano quel meccanismo tale per cui è eh, allora, eh, se io sono. Pansessuale allora significa che devo avere un atteggiamento come quello che ho visto che si è definito pansessuale in quella trasmissione televisiva? Assolutamente no, siete sì, due persone diverse, vi accomuna soltanto un gusto sessuale che poi ognuno di voi vivrà assolutamente come gli pare, senza null'altro di, di, di in comune, ok? E. Rispetto all'inclusività, questo è un elemento culturale che andrebbe promosso di più per quanto possibile per andare contro al fatto che poi si incappi in meccanismi come quelli dell'omofobia. E un altro elemento, assolutamente altrettanto centrale, è quello della normalizzazione, che è un concetto eh, legato al fatto che, appunto tendenzialmente a livello culturale tendiamo a volte a entrare poi eh, in maniera molto spontanea perché poi la comunicazione è un processo sintetico e rapido, Tenti tendiamo poi a, fi a finire per valutare le cose come positive e negative, giuste e sbagliate, corretto o non corretto e così facendo finiamo per creare un sacco di contrapposizioni che potremmo anche in realtà risparmiarci se riuscissimo a normalizzare di più, a superare un po' quell'idea contrapposta del giusto o sbagliato ma iniziare a... Coltivare invece l'idea della varietà, l'idea che è tutto normale, normalizzare, normale, no? Fa tutto parte di una grande curva di frequenza e di, eh, di, di diversa distribuzione della popolazione, ma in cui ognuno ha il suo settore, ha la, sua, ha la sua dimensione e non c'è un giusto e uno sbagliato, ma c'è solo un vario, che è una cosa che, appunto, richiede però un certo grado di eh, di comunicazione approfondita e calma ed è opposto a quello che sinteticamente noi spesso viviamo nell'ambito della comunicazione politica, nella comunicazione pubblicitaria, cioè, ma involontariamente, non tanto perché ci sia l'intenzione di mandare un messaggio negativo e, contra cioè, e contrario a qualcuno, cioè per esempio la palestra che dice eh, vieni da noi e mettiti in forma non è che ci sta dicendo ah che brutto le persone grasse che non si allenano però finisce inavvertitamente per promuovere un certo tipo di risultato piuttosto che l'altro e questo inavvertitamente è comprensibile che vada a creare un meccanismo in cui loro ti vogliono vendere un servizio e quindi non ti stanno chiaramente vendendo tutti gli altri, ti stanno vendendo soltanto quello perché quello è il loro obiettivo ma c'è il rischio che questo polarizzi in una direzione in cui il resto invece diventa negativo e sbagliato nostro, nella nostra prospettiva quando poi ci sono alcuni criteri più complessi per valutare questo un ambito infatti da un punto di vista di normalizzazione che viene spesso citato eh, per parlare di orientamenti sessuali è la gelateria, che uno dice cosa c'entra la gelateria con gli orientamenti sessuali. La gelateria è un contesto in cui invece questa cosa viene, eh, viene utilizzata tanto perché quando noi andiamo in gelateria e vediamo tutta la vetrina piena di gusti diversi non ci mettiamo lì a dire ah, io amo il cioccolato ma che schifo tutti gli altri che schifo il pistacchio non è quello o è innaturale il pistacchio o c'è qualcosa di contrario andiamo davanti alla varietà e una cosa estremamente virtuosa che la gelateria ha sempre fatto, nel suo piccolo, è quello del eh, non mettersi mai a denigrare effettivamente un certo tipo di gusto, ma piuttosto eh, quello che ha sempre fatto è promuovere, promuovere qualcosa, a, dando di sottofondo l'idea appunto normalizzante e inclusiva del fatto che «sì, ok, io ho il pistacchio più buono del mondo, ma anche la mia crema non è proprio male», quindi l'ottica non è mai stata quella del offrire qualcosa a discapito di, di qualcos'altro, ma sempre di cercare di mandare un messaggio il più ampio possibile che a livello pubblicitario diventa il vendere il maggior numero di servizi possibile, vendere il maggior numero di prodotti possibili, puntare su un qualcosa che non sia, per quanto possibile, perché poi è sempre una tendenza, non sia ostile a nessuno quando nella moda invece mi dicono che il colore dell'autunno eh, sarà il verde a quel punto invece mi stanno dicendo che tutti gli altri colori sono sbagliati e quando fanno quello rischiano nel loro vendermi un, un, una, possibile, una possibile scelta rischiano di non essere inclusivi e di non essere normalizzanti rispetto a quelle che sono tutte le altre alternative e la normalizzazione purtroppo quindi non si può fare in maniera sintetica richiede di fermarsi o su qualcosa che già per natura, come nella gelateria, no? è già costituita dalla varietà, come nella cucina, nell'alimentazione, in tanti contesti legati al benessere. Ma quando non è così, richiede di spenderci del tempo, di starci su e di dedicare del tempo a attivamente andare contro a quello che altrimenti risulta un contenuto non normalizzante che favorisce un certo grado di discriminazione e omofobia verso gli altri e verso se stessi. È una cosa complicata, non si può fare in maniera facile, eh, richiede di perderci tempo e denaro da un punto di vista culturale come società, però sta a noi effettivamente scegliere che tipo di cultura vogliamo promuovere. Cioè, quando si sta in una cultura eh, che promuove la varietà, che promuove la, la creatività, l'originalità, che promuove l'arte, quando siamo in quel tipo di realtà, tendenzialmente quella è una realtà che è favorevole al concetto di varietà invece che non di contrapposizione è un concetto, è un concetto che non va nell'ottica del c'è una risposta giusta imparati quella e studia quella e non capire il procedimento anzi è l'ottica del cerca di capire il tuo ragionamento e trova il tuo modo per arrivare alla tua soluzione è un'ottica che poi a livello di adattabilità produce dei professionisti dei, degli imprenditori degli artisti delle persone che poi vanno a fare la differenza diversamente da Quegli altri contesti in cui si cerca di formare in una maniera molto più gretta e finendo per poi portare a dei risultati meno spendibili proprio sul mercato del lavoro. Alla fine è una questione non soltanto di benessere, ma è una questione di economia mondiale. Quindi, assolutamente, sono concetti estremamente importanti ma noi quindi venendo alla domanda che mi era stata fatta io ho preso, ho preso mi scuso con chi mi ha scritto ma ho preso l'occasione per fare un po' tutta questa pappardella sul tema dell'omofobia perché credo che ci fossero diverse cose da dire spero di aver detto alcuni contenuti che possono essere utili per alcune delle persone che mi hanno seguito comunque ricordo su drvalerio.com poi ci sarà un articolo a corredo di questo, di questo video dove ripeto un po' le cose che ci siamo detti e magari provo a spiegarle in maniera più chiara Fatto sta che, come quindi, eh, o meglio, perché sono omofobo? Fondamentalmente perché nella tua storia quindi hai imparato tutta una serie di concetti legati al cosa è giusto e cosa è sbagliato, cosa mi devo aspettare e cosa non mi devo aspettare, che fanno sì che in quel contesto tu trovi un contenuto che non ti aspetti, ti si innesca un certo grado di disgusto, reagisci a quella cosa e per, per, con quella reazione finisci per mettere in atto dei comportamenti anche poco volontari che finiscono per essere discriminanti e ti rendono almeno un pochino omofobo, diciamo anche sensibile nel momento in cui te ne accorgi, però purtroppo rischi di far del male a qualcuno eh, inavvertitamente. Si spera che tu non abbia fatto male troppo e che dall'altra parte ci siano state persone sufficientemente corazzate e abituate a gestirsi rispetto a questo. però quello che puoi fare è cercare di. Lavorarci su questa cosa che probabilmente hai imparato nella tua storia personale, nel tuo modo di vivere le relazioni con gli altri, nel pensare che le persone con cui interagivi fossero eh, tutte eterosessuali o tutte come l'avevi immaginata te, o tutte eh, già prestabilite su delle cose che in realtà non ti hanno mai detto. Hai dato per scontato un sacco di cose e quello che è utile quando succedono questo tipo di esperienze è provare a fermarsi e riconoscere questi passaggi, questi ragionamenti quando capita di farli e iniziare a mettersi in discussione. Iniziare non, Quindi non tanto con l'ottica del adesso li devo correggere perché sono pensieri sbagliati che devo pura, epurare dalla mia mente, non è tanto quello. Piuttosto, quello che può essere utile fare è provare a riprendere questi ragionamenti e combattere quello che nel video di oggi credo di aver citato più in più occasioni la sintesi combattere il ragionamento sintetico che ti porta a commettere degli errori ti porta a arrivare a delle conclusioni su informazioni che non hai sull'orientamento sessuale delle persone con cui interagisci che tu non conosci e che non conoscerai mai perché probabilmente però con la maggior parte delle persone con cui lavori o interagisci nel quotidiano non c'è il contesto, il rapporto adeguato per mettersi a parlare del ma te, tu verso chi provi desiderio sessuale, che è una domanda che potrebbe essere lecita a fare in generale, ma spesso e volentieri fatta eh, fuori contesto rischia di essere un qualcosa di altrettanto inclusivo e ostile, perché ricordiamoci che si finisce per essere purtroppo ostili un po' verso chiunque nel momento in cui eh, si tirano fuori degli argomenti verso una parte della popolazione che subendo uno stress legato all'essere una all minoranza finisce per da un lato essere discriminata da alcune persone dall'altro aver paura di poter essere discriminata anche da chi non le discrimina e quindi finire per purtroppo mettere l'altra persona in, un di, in una situazione di difficoltà quindi con la maggior parte delle persone non faremo mai questa domanda non sapremo mai la risposta e finiremo per vivere comunque bene e sereni tutti insieme ognuno che si fa la sua vita e ognuno eh, contento anche di iniziare a smettere di interpretare in automatico certi meccanismi perché quindi non è tanto confutare questi ragionamenti che ci accorgiamo essere sbagliati ma piuttosto cercare di iniziare a fermarsi su questi ragionamenti e chiedersi ma quanto sono efficaci? Il contesto dove li ho applicato davvero descriveva questa cosa? Io forse è possibile che ho dato per scontato alcuni passaggi che in realtà non erano realistici? È possibile che forse invece quello che è davanti ai miei occhi è che io interagisco costantemente quotidianamente con tante persone di orientamenti sessuali diversi, con gusti diversi, ideologie politiche diverse, etnie diverse, culture diverse, e tutto questo va bene e non succede niente alla fine, perché alla fine sulla con la maggior parte delle persone interagiamo su un piano diverso, che non è quello. E quindi quel piano ognuno se lo può vivere un po come gli pare quindi quello che è importante non è tanto provare a confutare quell'idea con un'idea più corretta ma cercare per quanto possibile e questo è un principio generale del disputa, della disputa, della messa in discussione di pensieri irrazionali che a volte emotivamente sono, sono un caso di sofferenza eh, cercare di mettere in discussione certi ragionamenti proponendo a noi stessi una visione il più realistica possibile perché la realtà non è generalmente emotivamente intensa come noi la viviamo in quei momenti in cui soffriamo per alcuni ragionamenti che facciamo quindi questa è una cosa su cui mettersi e assolutamente se ci si mette prova a fare un'esperienza, prova a lavorarci su sono convinto che ci sia ottima possibilità, ottima, ottimo motivo per pensare che eh, questa tendenza a essere un po' omofobo possa rientrare e possa migliorare spero che quindi di essere stato sufficientemente chiaro eh, scusatemi se in questo video eventualmente non fossi stato abbastanza inclusivo o normalizzante, ma ricordiamoci, è una tendenza, non è una cosa che si può fare in maniera perfetta, l'ho fatta nei limiti delle mie capacità. Io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video.